Iniziamo oggi eh, questo corso che si chiama Sistemi Informativi Aziendali, che, come ben sapete perché siete qui è messo al primo anno eh, della magistrale di ingegneria gestionale. Ho visto che c'è un numero di voi non, non, non basso, cioè notevole, circa quasi un terzo di quelli che vedo iscritti per ora sul portale, che sono ancora da immatricolare, sono in fase di anticipo, eccetera, quindi sarà. Eh, divertente poi via via che cambierete matricola, vedere il materiale sul portale, eccetera. Ma questi sono dettagli. Eh, noi stiamo già ragionando come, come l'area magistrale, e questo è un corso che eh, cerca di porre le basi da un lato le basi del percorso ICT della magistrale, ma comunque dare informazioni trasversali che siano sperabilmente utili. Anche per chi seguirà gli altri percorsi, gli altri orientamenti di questa magistrale. Qualcuno di voi mi ha già visto, per chi non mi ha visto ancora mi chiamo eh, Fulvio Corno e insieme al collega Marco Torchiano, che farà invece i vostri compagni dalla M alla Z, terremo insieme questo corso di sistemi informativi aziendali. Insieme, nel senso che poi ciascuno ovviamente ha i propri studenti, le proprie aule, i propri esami, ma cercheremo il più possibile di mantenere allineato il contenuto, le lezioni, le slide, il materiale didattico e di sicuro faremo l'esame uguale eh, alla fine. Quindi se ci fossero dei motivi logistici, che in realtà non ci sono perché gli orari sono praticamente sovrapposti, eh, però eh, sappiate che eh, i diciamo due corsi sono eh, fortemente paralleli, molto allineati. Qui partiamo, parliamo del corso 1, c'è andato l'1 solo perché siamo alla prima metà dell'alfabeto. Um, cosa facciamo in questo corso? Beh, in questo corso cerchiamo di ragionare sulle fasi di eh, progettazione poi daremo dei nomi più specifici parleremo di analisi, ma, eh, analisi dei requisiti e varie sottofasi ma mh, così, in termini generali cerchiamo di immaginarci un sistema informativo che sarà fatto di software, sarà fatto di hardware, di reti, di interfacce, prima che questo esista. Cioè nella fase in cui questo sistema informativo deve essere progettato, oppure se ne deve progettare un rinnovo, un aggiornamento, eh, un'espansione, un adattamento, un adeguamento, tutto ciò che volete. C'è una fase nella quale occorre disegnare, hm? qui, evocativamente abbiamo messo questo disegno, fatto a mano, come sarà il sistema informativo che dobbiamo, di cui abbiamo bisogno, di cui avremo bisogno. E poi porterà ovviamente alla realizzazione del prodotto finito, che sarà una combinazione di hardware, software, siti web, reti, interfacce, gadget di controllo, eccetera, eccetera. Il sistema informativo è un termine molto molto generico, generale, ma perché le metodologie che applichiamo alla fine si applicano a quasi tutti questi sistemi anche se poi avranno declinazioni diverse, tanto per capire qui c'è stato messo un telefono ma potrebbe essere la, lo sportello del bancomat come potrebbe essere facebook, come potrebbe essere eh, un pc desktop che ti porti a spasso, sono tutti tipologie di sistemi informativi eh? allora noi siamo in un corso di di ingegneria gestionale. Non ci interessa, non è il nostro scopo, anche se qualcuno lo vuole fare magari per hobby sarei contento, ma non è nostro, il vostro scopo quello di imparare a costruire il sistema informativo o anche solo a capire nel dettaglio come funzionano le varie componenti. No? Su questo si spera che ci siano delle persone, diciamo quelle specializzate, no? più, con formazione più tecnica, più informatica, più elettronica che si occupino poi della realizzazione e del funzionamento, messa in opera, manutenzione, eccetera, eccetera dei sistemi. Quello che però eh, non potete non sapere, almeno ho detto da un informatico, è che lingua parlano gli informatici. Nella vostra funzione di gestionali, eh, al giorno d'oggi è difficile trovare un'azienda in cui i sistemi informativi non siano una componente se vogliamo magari in molti casi predominanti del business model, ma in ogni caso fortemente influente sull'operatività quotidiana. Allora eh, dal lato del gestionale è fondamentale riuscire a capire cosa sono, come ragionare con questi strumenti, con questi sistemi, poi non sono solo strumenti, che implicazioni hanno sul modo di lavoro in azienda e soprattutto nel momento in cui occorre fare dei passi più grandi, quindi analizzare ciò che si ha, capire se ci sono dei requisiti nuovi, capire se, banalizzo, se il fornitore che ti arriva, il rappresentante che ti arriva alla porta stamattina lo devi mandare via a calci perché ti sta offrendo una cosa che non ti serve e a un prezzo esagerato, oppure potrebbe darti la chiave per un aumento di produttività nei prossimi dieci anni. Ecco, questo va capito da voi. No? Quindi dovete avere le chiavi per riuscire a comprendere il meccanismo di funzionamento, di progetto dei sistemi informativi. Non solo, anche le chiavi per poter, poterne gestire l'acquisizione e la realizzazione. Cioè, a un certo punto, io quello che mi immagino in questo corso, e cercate di immaginarvelo voi anche quando faremo le esercitazioni, di avere in mano un foglio di carta che è un ordine, una commessa di lavoro, in cui tu dai l'incarico a qualcun altro di realizzare un sistema. Ciò che c'è scritto su quel foglio, da un lato è la tua visione di che cosa hai bisogno, ma dall'altro è un documento contrattuale sulla base della quale il committente o l'outsourcer realizzerà ciò che gli hai chiesto. Ogni cosa che tu non hai capito lì dentro, o non hai spiegato bene, o non hai espresso correttamente, o hai espresso in modo ambiguo o contraddittorio, sono tutti soldi persi. Perché poi il tuo fornitore farà ciò che vuole e si infilerà nei buchi della specifica per cercare di, diciamo in gergo fregarti, ma poi cioè, fa parte dell'adempimento di un contratto, io ho fatto ciò che mi hai chiesto, se mi hai chiesto la cosa sbagliata paghi e poi dopo eventualmente paghi per una variazione. Quindi... I giochini che facciamo qua, gli esercizi che facciamo qua sono sicuramente di tipo didattico, impareremo delle metodologie di specifiche, di rappresentazione per ragionare su questi sistemi informativi, prima ancora che esistano, perché appunto immaginiamoci di essere una fase proprio di, di, di commissione, no? di, di, di appalto o, o di ordine di un, di un nuovo sistema. Eh, gli esercizi che faremo, dicevo, hanno una componente didattica, ma in realtà sono anche abbastanza rappresentativi di quello che potrebbe succedere nel reale. Quindi cerchiate sempre di pensare e fatelo eventualmente questo esercizio io fa l'ho fa fatto in questo modo secondo me questo che concettuale il modello concettuale ad esempio che, di cui lavoreremo la settimana prossima eh, l'ho fatto in questo modo Passo a un tuo compagno che non sappia nulla di, tu da qua cosa capisci, cosa faresti secondo te come funziona questo sistema eh? perché il problema è sempre quello di comunicare in modo preciso non ambiguo le specifiche di un sistema poi faremo anche altri discorsi eh, che sono più, diciamo così, informativi sulle tipologie di sistemi informativi che esistono, la loro introduzione, eccetera, ma il pezzo forte, diciamo così, di, di contenuto di questo corso è proprio imparare ad analizzare che cosa ci serve, specificarlo e descriverlo in modo che sia non ambiguo e, diciamo così, anche formalmente corretto. Ehm, allora, qualche informazione pratica prima di partire. Allora, tutto il materiale che vi serve, che vi servirà per poter lavorare, sarà è, o sarà pubblicato su questo sito di cui potete ricordare questo indirizzo breve che vi rimanda a questa pagina. Adesso, tra una settimana o due, probabilmente l'aspetto grafico di questa ca pagina cambierà un pochino perché stiamo rifacendo il template del sito, non spaventatevi, ma i contenuti saranno sempre sem esatt esattamente gli stessi. Uh, quindi se dovete appuntarvi una cosa, l'unica cosa che dovete scrivervi è questo indirizzo, poi da lì ricavate tutto il resto. Su questo sito ci sarà tutto il materiale, ah eh, l'ho tolto troppo in fretta voi dite, forse ingegneri. Allora, <ride> ehm, sul portale della didattica io non metto niente, tutto il materiale è su questo sito. Proprio perché, appunto, metà di voi, o non metà, un terzo di voi, cambierà matricola strada facendo, ci sono sempre dei pasticci, gente che non ha ancora il carico didattico, non ha ancora iscritto, i trasferiti, e creerebbe solo problemi avere una portata didattica a cui poi non possono accedere, fioccano le mail, mi puoi abilitare, cose di questo genere, no? Io non abito nessuno una portata didattica perché la portata didattica non c'è niente. Ciò che abbiamo, ce l'abbiamo su questo sito. No, non è vero, se me lo chiedete vi abilito più che altro per ricevere gli avvisi eh, quando li mando dal portale, ma sarà abbastanza raro. Mentre invece... Tutto il materiale didattico appunto, lo condividiamo su questo, eh, su questo sito che è un mini sito, via, una manciata di pagine che è organizzata in questo modo. Io adesso vi faccio vedere quello dell'anno scorso perché quello di quest'anno è vuoto ancora, no? però come è strutturato eh, il materiale dell'anno scorso l'ho messo da parte e poi ripartiamo da zero. Quindi essenzialmente, c'è una zona di avvisi che è la prima pagina quando entrate in cui vengono dati, beh, lo dice la parola, gli avvisi. Eh, scadenze, compiti, esami, cose di questo genere. Eh, le, gli avvisi più importanti, più urgenti, ve li mando anche attraverso una mail o nel caso un sms dal portale come già sapete che succede. Eh, poi c'è una parte vabbè, introduttoria, molto molto scarna che dice: adesso poi vediamo quello di quest'anno che dice l'orario, i docenti e il programma del corso, e le luci di presentazione, che sono gli luci che stiamo usando adesso. Letta una volta, letta per sempre, la parte invece con cui interagirete di più, le due parti con cui interagirete di più sono una, quella che si chiama materiale, come vedete questa è del 2013-2014, qua sul corso nuovo andremo via via a popolarla, ma io la lascio comunque eh, pubblicata sulla pagina vecchia in modo che se qualcuno dell'anno scorso deve ripassare, eccetera, non vado a cancellare tutto per, per ricostruire, ma c'è comunque come riferimento, e qui abbiamo il grosso del materiale che sono i lucidi delle lezioni e, e il materiale relativo alle esercitazioni in aula e in laboratorio quindi sia testi che in molti casi anche le soluzioni quindi tutto il materiale che circola sappiate come regola generale che se esce su questo schermo c'è sul sito o se non c'è subito ci sarà eh? il giorno dopo cose di questo genere quindi potete mantenere l'attenzione su quello che viene detto sui concetti e non sul ricopiare le cose ma questo ormai è abbastanza scontato direi. Così come sezione materiale, eh, così come la sezione registro che a regime sarà una cosa di questo genere. Io da un po' di anni ho preso questa abitudine di tenere online il registro delle lezioni. Quindi ogni lezione che faccio, a volte lo faccio già anche con qualche giorno di anticipo o a volte invece lo faccio il giorno stesso o il giorno dopo, indico le lezioni che sono a calendario, beh quelle sono, con l'argomento, così uno non è potuto venire, cosa ha fatto quel giorno, c'è scritto lì, e a fianco di ogni lezione eh, metto due link, uno un video, perché ogni lezione viene registrata, io salvo inconvenienti tecnici, perché visto che è una cosa che faccio in modo artigianale da solo, magari se qualcosa non funziona e eh, dovendo concentrarmi sulla lezione magari non me ne accorgo, quindi potrebbero esserci delle lezioni che per disguidi saltano ma normalmente la mia abitudine è di registrare la lezione per cui io per questo mi sono dotato di tanti fili eh, con questo microfono ciò che io dico e ciò che viene proiettato dal pc verrà registrato e ve lo metto a disposizione sul sito quindi avete la, la registrazione delle lezioni non c'è la mia faccia ma questo secondo me è un vantaggio c'è solamente l'audio e la, la schermata, no? che, tecnicamente si chiama screencast, no? ciò che viene mostrato dallo schermo. Questo lo facciamo sia io che Torchiano praticamente per tutte le lezioni, quindi salvo di tecnici sapete che avrete questa risorsa a disposizione. So che molti eh, hanno dei lavori, eh, attività part time, tiro, tirocini, adesso sarà più, più nel secondo semestre che nel primo, speriamo che questo uno sia uno strumento che vi possa aiutare. A fianco indichiamo, beh, questo in realtà è un doppione, questi link qua da scaricare sono il doppione del dei lucidi, quindi del materiale che trovate già anche nella sezione materiale, con la differenza che nella sezione materiale è diviso per argomento, e invece qua a fianco di ogni lezione ci sono i lucidi relativi a quella lezione, quindi se state... Guardando, il, avete perso una lezione e volete seguirla, andate a vedere lì, sapete esattamente quali sono le slide che servono. Se invece state ripassando, vi conviene andare nella sezione materiale dove c'è tutto. No? Io cerco di tenere allineati, se mi sfugge qualcosa, se dimentico di linkarlo da una parte o dall'altra, ditemelo, eh, se è solo questione, è colpa dell'età. Eh, così come materiale legato al laboratorio, quindi sono i testi, le soluzioni degli esercizi, cose di questo genere da questa pagina registro è ciò che succede in cor nel corso viene ribaltato qua sopra e di fatto è il 90% di ciò che ci serve okay, nello svolgimento nell del corso. Quindi tutto questo sarà su questo sito, è libero a tutti, non ci sono password, chiunque può entrare, arrivare, scaricare, riusare il materiale e quello che preferisce. Poi con un certo ritardo... Uh, I video li metto anche su YouTube, ritardo dovuto al fatto che è abbastanza noioso caricarli perché devi mettere i titoli eccetera, allora ogni tanto ho tempo e allora ne carico un pochino, quindi mentre i video sul sito del corso vanno a finire il giorno stesso, al massimo il giorno dopo, perché è un'operazione molto rapida per me, per manuale, Invece su YouTube quando ho un attimo di tempo li metto su, quindi magari passano una settimana, dieci giorni, eccetera. Attende ci saranno, ma non, questo lo faccio perché magari appunto vedere i video qua in formato AVI da altri tipi di dispositivi eh, può essere scomodo, no? mentre invece su YouTube c'è tutto. Eh, ecco, l'unica avvertenza, so che alcuni sempre, tra virgolette, si sbagliano, ma non guardate mai i video, i video cliccandoci sopra perché eh, non è un server di streaming, il server su cui c'è un PC normale, la rete non è, cioè non, è, non è un formato pensato per vedere i video in streaming, come succede invece su quelli del portale della didattica. Quindi, tasto destro, scarica, eh, e poi ve lo guardi con calma. Però Se lo guardi online andrà a scatti, non riesci ad andare avanti e indietro, eccetera, perché non è, non è un server pensato per vedere in streaming i video. Eh? Quindi, quando ci cliccate sopra, ricordatevi non fatelo aprire, ma sempre il tasto destro e scarica in locale il, il file. Questa è l'unica avvertenza. Ok, quindi dal sito troviamo tutte le informazioni che ci servono, le persone che vedrete alternarsi in questo corso, oltre al sottoscritto di cui ci sono anche i miei riferimenti, ma che sono gli stessi che trovate sulla rubrica del Poli, ci sarà eh, un dottorando che si chiama Sebastiano Assed che seguirà eh, Parla benissimo italiano quindi non fatevi eh, dei timori. Ha eh, eh, studiato al Politecnico quindi è qua da, da, da, da sempre: è solo il nome che trae in inganno. Eh, che seguirà soprattutto la parte di laboratorio: adesso non nelle prime settimane perché, per motivi di scambio di lezioni, ci sarò io. Ma sono le due persone a cui far riferimento okay? durante il corso, se non trovate me, cercate lui o viceversa. Um, L'orario lo conosciamo, lezioni sono oggi in quest'aula alle, alle ore 13 e eh, poi avremo tutto il pomeriggio del giovedì, per fortuna in un un'aula un pochino più comoda come dicevamo che è l'aula 16. Abbiamo poi il laboratorio diviso in due squadre al mercoledì pomeriggio, quindi sarebbe a seguire della lezione. Um, non lo facciamo ovviamente questa settimana, perché non avremo ancora nulla da fare. Eh, il laboratorio inizierà la settimana prossima. Okay? Quindi oggi alle due e mezza siete liberi, eh, visto che c'è anche bel tempo. Eh, ma dalla settimana prossima cominciamo a lavorare all'app. Io aspetterei ancora qualche giorno a dirvi come sono divise le squadre, squadra 1, squadra 2, in termini di lettera alfabetica in cui si taglia, eh, perché in questi giorni l'elenco degli iscritti è ancora molto dinamico, quindi è inutile decidere un punto di taglio adesso che poi devo spostarlo più avanti. Eh? Quindi diciamo all'inizio della settimana prossima, al più tardi mercoledì 9, no, no, lo dico almeno il giorno prima in modo che sappiate regolarvi, lo metto poi sul sito la divisione in squadre. Il laboratorio è l'app che dovreste già conoscere tutti bene e in laboratorio Si useranno dei software che sono software eh, gratuiti, alcuni open source, alcuni invece sono gratuiti anche se non sono open source, eh, in modo che eh, se volete li possiate anche utilizzare per conto vostro al di fuori dalle ore di laboratorio. Quindi abbiamo scelto degli strumenti di modellazione che appunto voi potreste anche utilizzare eh, che non siano legati a una licenza specifica di una macchina su questa pagina link trovate i riferimenti in particolare, il primo programma che useremo è questo hashtag, che è uno strumento per la modellazione UML, c'è una versione community che è quella gratuita, mentre c'è la versione eh, diciamo, completa che è quella a pagamento, eh, è un software di fatto che richiede solamente di aver installato Java sulla vostra macchina per poter girare e poi parte, è un editor grafico, è eh, uno strumento di disegno e di modellazione. Quindi sui laboratorio ovviamente lo trovate già installato, se volete cimentarvi per conto vostro, qui ci saranno poi tutti i link eh, agli strumenti di cui avete bisogno per poter lavorare. Eh, quindi in questo contesto cosa facciamo? Beh, cerchiamo di capire questi sistemi informativi, molto alla leggera, come si inseriscono nell'organizzazione nelle aziendale, quindi qual è l'interazione e la differenza tra quello che è il sistema informatico e il sistema organizzativo dell'azienda. Alla fine tu hai degli strumenti informatici, hai delle persone con dei ruoli, dei processi, eh, che in qualche modo devono interagire. Eh? Questa è la parte ovviamente complessa da capire, le due cose si, si, si intrecciano tra di loro. Eh, avere qualche idea su come funzionano questi sistemi informativi, dico qualche idea nel senso che alla fine del corso dedicheremo forse quattro ore in tutto a vedere le tecnologie web che sono quelle di fatto sulla quale, sulle quali si basano oggi i sistemi, eh, ma soprattutto appunto ci, ci, ci concentreremo sugli approcci progettuali, quindi ragionare in modo top down, eh, capire le architetture, quindi il sistema complesso, come lo distribuisco, come diviso in moduli, che tipo di sistemi esistono sul mercato e poi qualcosa che ci permette di forma, imparare a formalizzare i requisiti questa parola sotto vuol dire consentire eh, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi quindi sarà un corso se vogliamo nel mercato dei consulenti questa fase qui, la, l, questo mestiere tra virgolette che cerchiamo di approcciare è quello dell'analista colui che analizza i problemi, capisce i problemi capisce la parte del dominio, capisce l'azienda di che cosa ha bisogno capisce i clienti, le di cosa hanno bisogno, eccetera, analizza questi bisogni e li formalizza sotto una serie di specifiche funzionali e non funzionali, requisiti funzionali e non funzionali, specifiche di funzionamento e modelli, cose che poi sono le varie fasi, no? che, le varie tipologie di modelli che vedremo durante il corso, i quali possono servire come base per lo sviluppo poi, e la realizzazione del sistema. Quindi ci inseriamo in questa parte prima del progetto, prima dello sviluppo, prima dell'implementazione. Quindi qua non, eh, mi dispiace per voi, non ci occupiamo troppo di tecnologia e non vi insegniamo né vi chiediamo chiaramente la competenza per poter realizzare direttamente i sistemi informativi. Quindi quelli di voi che arrivano dal, come si chiama, laurea 8, quindi eh, di ingegneria gestionale primo livello, in cui hanno imparato anche degli skill tecnici, purtroppo non li potete mettere a frutto eh, praticamente in questo corso, anche se presumibilmente la conoscenza di aver imparato a costruire delle applicazioni nei vari modi, nei vari corsi, sicuramente vi può aiutare a capire il livello superiore che è quello della, della, della progettazione. Per gli altri dovranno fare uno sforzo in più perché gli chiederemo di progettare dei sistemi di cui non hanno ancora molto provato a costruire dei pezzettini nella triennale quindi sarà un pochino più un, un lavoro di, di, di, di. lavorare un pochino più sull'intuito, sul ragionamento, che non su una anche, esperienza in, in prima persona. Mm. Um. Purtroppo la divisione alfabetica dei corsi non ci permette di fare diversamente, e di differenziare i contenuti sulla base della, della vostra provenienza. Come abbiamo provato a fare un anno all'inizio ma è stato devo dire complicatissimo da gestire dal punto di vista proprio organizzativo per cui abbiamo deciso di, di, di, di non fare questo quindi vabbè se vogliamo questa V questo disegno qua fatto di questi blocchi che sono grossomodo organizzati con una lettera V eh, riassume un po' il ciclo di vita dei sistemi informativi, di tutti i sistemi informativi, non solo anche informatici ma anche di altre eh, tipologie noi percepiamo o comprendiamo che ci sia facilmente una fase di implementazione in cui ci sono degli omini che passano le giornate a divertirsi a scrivere lettere su una tastiera o fare altre cose, o costruire delle schede con un saldatore, a realizzare dei prodotti. In realtà la fase di implementazione, anche se tendenzialmente la più costosa e anche la più rischiosa, eh, non è quella principale. Perché soprattutto poi nella società di oggi in cui le aziende tendono diciamo, a specializzarsi molto, eh, hai delle, dei team specializzati nell'implementazione di sistemi che qualcun altro ha progettato. Spesso no, si fa questa operazione in cui hai un'azienda che fa la progettazione e poi dà le specifiche a qualcun altro che li debba realizzare. Questa progettazione a sua volta viene fatta sulla base di requisiti che sono stati forniti tipicamente dal cliente finale o da un consulente del cliente finale che, eh, che specifica di che cosa ha bisogno l'azienda. La differenza tra requisiti e progettazione è che i requisiti ti dicono di che cosa hai bisogno e la progettazione ti, dice, ti dicono come deve essere fatto il sistema. Se va tutto bene, come deve essere fatto il sistema affinché soddisfi i bisogni espressi nei, do, nei requisiti. Se hai fatto male il progetto invece come deve essere fatto un sistema che fa cose che non sono proprio quelle che voleva. Eh, a monte dei requisiti, per poter dire di che cosa ho bisogno, devo fare un'analisi di dominio, quindi comprendere di che cosa si tratta, qual è il problema che devo risolvere, fino a che punto. Quindi, tornando indietro, partiamo da un problema, analizziamo questo problema, distilliamo dall'analisi del problema dei requisiti minimi, che vogliamo che il sistema informatico debba implementare, perché poi magari molta dell'analisi del problema ci fa capire che ci sono delle riorganizzazioni necessarie, dei ruoli del segnale, che nulla hanno a che vedere col sistema informatico. Ma a un certo punto un sottoinsieme di questa analisi ci farà capire che abbiamo delle necessità di tipo tecnologico e quindi possono diventare dei requisiti per un sistema informativo nuovo o un aggiornamento dell'esistente. Da qui in avanti... Noi un pochino ci fermiamo, in questo corso ci fermiamo, ma il processo continua con la fase di progettazione, di dettaglio e poi implementazione. Una volta che l'implementazione è finita, siamo a metà strada, perché una volta che il prodotto è finito, bisogna vedere due cose. Se funziona e se fa quello che volevamo. Quindi ogni prodotto finito risale poi questa questa scaletta il lato destro della V e deve essere innanzitutto testato deve esserci una fase di test in cui di fatto il progettista che ha commissionato l'implementazione verifica che questa implementazione esegua le funzioni di progetto sia stata implementata correttamente a volte si parla di test unitario o unit testing per dire che è un test che si può fare un blocco alla volta un'unità per volta verificando che ciascuna delle unità faccia ciò che deve fare ma poi c'è il test più complesso più completo, quello definitivo, è quello in cui il committente, finale, scusate, scusate, il committente iniziale ritorna al momento finale e dice, ok, il sistema che mi stai consegnando, che il team tecnico mi dice che funziona, ma funziona e fa una cosa inutile o funziona e fa ciò che mi serviva, ciò che avevo espresso a livello dei requisiti? Perché magari scopri dopo due anni che è stato costruito un sistema che non funziona esattamente come avevi in mente. E il, il guaio sta proprio qua, come avevi in mente, in questo pezzo di frase. Perché tu quando chiedi una cosa, hai in mente certe funzionalità. Però il fatto che tu l'abbia in mente, non significa automaticamente che telepaticamente no, il tuo eh, team tecnico capisca quali sono le tue esigenze. Per questo serve diciamo così, molta, chiamiamo pure disciplina, precisione, nelle fasi iniziali di analisi e di creazione dei requisiti per poter esplicitare le esigenze, diciamo, noi, diciamo il termine cliente, poi magari non è necessariamente un cliente, è un committente interno o un'esigenza interna, però per semplificare i termini usiamo cliente, eh, capire che cosa aveva in mente il cliente in modo da poter realizzare un sistema che che lo soddisfi, che soddisfi le sue esigenze tenendo presente che il cliente molto spesso non è in grado di, di esprimere le proprie esigenze, non sa che linguaggio parlare o se parla un linguaggio parla il proprio. Quindi a questo serve aver formalizzato le varie fasi specifiche in modo che tra l'altro tra le varie specifiche che ci saranno nel documento di requisita ci sarà anche scritto all'inizio dei tempi come verranno fatti i test io ti consegnerò un sistema e quando te lo consegnerò faremo queste prove in modo che poi in fase di accettazione se tutto fila liscio diciamo così si sta diciamo, in piena conformità rispetto a quanto era stato richiesto perché poi succede anche che il cliente il committente cambia idea e dopo magari un anno sei mesi quando gli consegni il prodotto dici sì sì però magari se fosse un po' diverso e quindi no, si, si, si entra in di attrebbe infinite non vi sto a raccontare troppi dettagli ma ci sono discussioni che vanno avanti che io conosco almeno da 5-6 anni di sicuro eh? Eh, su, su un singolo prodotto che non si riesce a mettere in produzione perché ogni volta si ricomincia da capo eh? allora noi in questo corso cerchiamo di dotarci degli strumenti per evitare che succedano pasticci del genere eh? ok ehm vabbè qui non voglio entrare troppo, qui abbiamo solo l'elenco degli argomenti principali dove 14 non è un argomento ma il numero di pagine che è finito lì eh, che verranno trattati nelle varie parti del corso ecco qui vedete molti modelli, modelli di processo, modello concettuale poi ci sarà il modello dell'interfaccia utente, casi d'uso eccetera noi usiamo come strumenti di modellazione uno standard internazionale che si chiama UML, qualcuno l'aveva già, già visto o intravisto o studicchiato nei corsi precedenti. Eh, noi non facciamo qua un corso di UML completo, però usiamo quei metodi di rappresentazione che sono stati standardizzati e quindi hanno un'interpretazione univoca, non ambigua, dell'informazione. E questo strumento hashtag che useremo è proprio, proprio pensato per costruire i modelli appunto, di UML. Che sono un pochino più formali di quello che trovate normalmente in campo aziendale dove si preferisce il disegnino a colori piuttosto che il disegnino formalmente corretto per ragioni di comunicazione, ma noi perlomeno impariamo a fare le cose precise. Poi, se le vogliamo mettere in bella c'è sempre tempo essenzialmente. Ciascuno di questi macro argomenti porterà via, grosso modo, dalle due alle tre settimane del corso, quindi Grosso modo avremo due, tre due, le prime due settimane sul modello concettuale, poi sul modello di processo forse tre, poi cominceremo con i requisiti, poi con i casi d'uso eccetera. Ma, man mano che diciamo, andremo avanti nel corso seguiremo anche un po' l'ordine di creazione di questi manufatti, di questi elaborati, eh, imparando a specificare i sistemi da diversi punti di vista in modo che alla fine del corso avremo tutti gli strumenti per poter modellare un sistema e specificarlo a 360 gradi o quasi. Quello che dovremo capire fin dall'inizio è che il sistema che stiamo descrivendo è uno solo, poi oggi lo vedo dal punto di vista dei concetti, domani lo vedo dal punto di vista dei processi, dopodomani lo vedo dal punto di vista delle interazioni e il giorno dopo dal punto di vista degli utenti, ma il sistema è sempre lo stesso. Quindi l'attenzione che dovremo sempre portarci dietro è di mantenere la coerenza assoluta tra i vari pezzi. Eh? Perché se in un modello, un concetto che si chiama, che ne so, sto costruendo il sistema di prenotazione delle aule, per, eh, visto che sia qua siamo in un'aula, per il Politecnico, eh, se una cosa da una parte la chiamo aula e dall'altra la chiamo classe, non si capisce più niente. Eh? Quindi dovrò fare anche molta attenzione al di là degli aspetti sicuramente terminologici, ma anche poi di coerenza, dare sempre lo stesso significato, la stessa cosa nei vari passaggi. Eh? Se dico che un utente ha la possibilità di vedere le prenotazioni, un altro che ha la possibilità invece di modificarle, devo poter distinguere bene i due utenti che cosa fanno, che ruoli hanno e così via. Lo impareremo, però un, diciamo un tarlo che vi metto dall'inizio è la coerenza, la precisione, nel come si decidono le cose. Noi in laboratorio cercheremo di portare avanti due tipi di esercizi. L'esercizio, vabbè, chiaramente che vi permette di mettervi alla prova su, sulla realizzazione di queste rappresentazioni, su esercizi semplici, di volta in volta diversi. Ma poi a un certo punto introdurremo un sistema informativo, un progetto, che sarà sempre lo stesso nelle varie esercitazioni. Per cui faremo esercizi sparsi, diciamo così, in ordine sparso su temi diversi ma poi eh, cerchiamo di portare avanti anche un progetto unico, in modo che su questo, diciamo così, poterci ragionare anche in termini di coerenza tra ciò che avevamo fatto il mese scorso, e ciò che facciamo adesso, vediamo se, se, se quadra, vediamo se devo modificare ciò che avevo fatto prima, perché poi questo processo di specifica è sempre, e ve ne accorgerete, un processo iterativo. Aggiungo un pezzo di qua o, mannaggia, dall'altra parte devo modificare, è normale che sia così. Alla fine di un certo numero di iterazioni si arriva a un progetto che consideriamo finito. E' che, quello che, che è quello che vi, vi chiederemo di fare all'esame. Nel senso che all'esame vi, vi descriveremo un caso di studio, più o meno vero, più o meno inventato, di solito quello che facciamo è prendere qualche sistema informativo esistente e semplificarlo di molto, e, o estrarne una piccola parte delle funzionalità, e vi descriviamo come se noi volessimo costruire quel sistema, eh, ah, il sistema deve fare, vogliamo che faccia queste cose, le scriviamo a parole, in modo informale, come di solito sempre si parte, si parte da una descrizione testuale e poi da lì parte l'attività di progetto. E' quello che vi chiediamo all'esame, su carta, carta e penna, due ore di tempo, di eh, costruire alcuni modelli, tra quelli che abbiamo visto nel corso, relativi a quel caso di studio. Dico alcuni, non la progettazione completa per ragioni di tempo. Eh? Quindi se noi vi chiedessimo per ciascun progetto di fare modello concettuale, quello di processo, quello di casi d'uso, quello di requisiti, il mock-up dell'interfaccia, eccetera, ci vorrebbero sei ore, non due, no? di, di compito scritto. Eh, a parte il fatto che ce li resta, ma non abbiamo proprio fisicamente le aule. Eh, allora quello che facciamo è, diciamo così, eh, a sorteggio, a turno, in ogni appello vi chiediamo alcuni di questi modelli e non tutti in modo che poi diciamo così, la rotazione prima o poi capitano tutti ma in ogni, in ogni, in ogni appello, in ogni esame ce ne sono solo un sotto insieme quindi c'è sempre un'analisi dello studio e chiaramente mentalmente dovete farvi un po' un'idea generale poi però il, diciamo, gli schemi che vi, chiediamo, analisi che vi chiediamo sono poi specifiche di volta in volta ecco poi oltre a questo aggiungiamo anche tre, tre domandine sulla parte di teoria, la no? parte teori, che, che, che chiamo teoria è quella un pochino più da un lato metodologica, quindi dove c'è cioè le tassonomie, i modi di descrizione dei sistemi informativi, dall'altro un pochino più descrittiva, nella quale veniamo a raccontare come sono fatti e come funzionano, quali sono le macro funzionalità dei sistemi informativi, delle tipologie di sistemi informativi prevalenti. Noi ragioneremo soprattutto in termini di sistemi informativi, diciamo custom, costruiti alla bisogna per risolvere certe esigenze specifiche, che sono quelli più complessi. Ma in realtà esistono molte esigenze che si ripetono. Cioè il fatto di avere insomma, uno strumento per mantenere il contatto con i clienti, è comune a tutti. Allora esistono dei prodotti specializzati, dei, delle categorie di sistemi informativi che includono in sé una certa serie di funzionalità che, negli anni si sono abbastanza standardizzate e definite. Quindi in quel caso, per far seguire l'esempio dei clienti, ci sono prodotti che si chiamano CRM, Customer Relationship Management, eh, eh, che hanno tutti, grosso modo, le stesse funzionalità. Poi uno meglio, uno peggio, uno più forte da una parte, un altro costa di meno, eccetera, eccetera. Quindi queste macro categorie di prodotti daremo un'occhiata giusto perché quando uscite da qua non sbarriate gli occhi se vi nominano una delle 270 sigle che circolano sul momento e che si presuppone che tutti conoscano e, e, e sappiate orientarvi poi alla fine sono sistemi informativi come gli altri con certe caratteristiche quindi vedremo un pochino anche quegli aspetti quelli sono prodotti diversi perché sono prodotti fatemi dire scaffale già fatti, ti serve, lo prendi ti serve tutto, lo usi tutto te ne serve solo una parte, alcune funzioni non le usi magari c'è chi non pagarle e, e finisce lì nel senso che ti, ti adegui ai prodotti esistenti e ne scegli uno che Uh, si adatti meglio alle tue esigenze, punto, finisce lì. Mentre invece la parte complessa è quando il prodotto esistente non c'è e lo devi far costruire, o te lo devi costruire. Um, vabbè, io qua ho indicato dei testi, uh, ma uh, questo di Lodon è molto citato, è utilizzato, però è un tomo mostruoso e ha anche un costo altrettanto mostruoso, non ne prendiamo delle parti, però effettivamente dal punto di vista come chiamato, descrittivo, cioè che descrive le varie tipologie di sistemi e dell'impatto sull'azienda è molto completo, è un testo di, appunto, di, che usano negli Stati Uniti per i corsi di, di MBA e cose simili. Quest'altro invece è un testo italiano, un eh, pochino più semplice, se li trovano in giro, perché secondo me sono usati in biblioteca, ci sono, se volete dare un'occhiata, noi prendiamo alcune parti da questo. Lo indico come testi suggeriti, non richiesti, non, perché secondo almeno la nostra esperienza, il tipo, le, le informazioni, diciamo così, che veicoliamo durante il corso, nelle lezioni, nelle slide, normalmente non sufficienti. Soprattutto, essendo l'esame di tipo progettuale, cioè vi chiediamo di fare un progetto, quello che è più importante di tutto il corso è, sono sempre le esercitazioni, in particolare quelle in laboratorio. Quindi al di là dei libri che uno può leggere 50 volte, ma ti servono per, forse, rispo, dove è finito? Ecco, per rispondere meglio alle domande di teoria, ma il grosso del, ehm, diciamo, del contenuto dell'esame è imparare a modellare, a descrivere correttamente, a progettare correttamente le cose. Ecco, a proposito di progettare una domanda che ci viene sempre, ma delle esercizioni di laboratorio ci date le soluzioni? La risposta è sì ma, cioè tendiamo quando facciamo esercizioni di laboratorio a darvi la soluzione, la soluzione io chiedo sempre agli eserciziatori di non darla prima di due settimane, anche se l'avessero già pronta lì, darvi un po' di tempo in modo che possiate tirare fuori il meglio di voi prima di vedere la soluzione fatta da un altro vedere una soluzione fatta da un'altra, perché stiamo parlando di progetto, eh? non è l'integrale che o viene 3.7 oppure è sbagliato e eh, a fronte di certi requisiti tu lo puoi progettare in 100 modi diversi, tutti giusti, più altri 100.000 modi sbagliati, eh? quindi eh, la correzione o anche da parte vostra ma ovviamente anche da parte nostra l'esame non è esattamente identico a quello che avevo pensato io, no. No? Ci sono molti modi di interpretare il testo e costruire dei sistemi che funzionano in modo diverso, ma eh, soddisfano gli stessi requisiti, soddisfano le stesse esigenze. Quindi tenetelo ben presente, non c'è la soluzione, c'è un modo di risolverlo fatto da tizio, quello fatto da Caio magari è diverso. Eh? A volte lo vedete, magari nei due corsi, nei due respiratori, alcune volte risolvono lo stesso esercizio e vedete che le soluzioni sono leggermente diverse. Perché? Ma perché sono partiti da un ragionamento diverso, alla fine il prodotto che costruiscono sarà diverso, ma fa le stesse cose, o fa cose analoghe o, o ugualmente varie. La stessa cosa vale per voi. Io mi aspetto nell'esame che quando mi consegnate i compiti siano tutti uno diverso dall'altro, perché diversamente non può essere. Chiaramente ci sono alcuni elementi che devono essere giusti, fatti in un certo modo, e altri elementi che fatti così sono sbagliati, nel senso che non sono conformi o al formalismo di descrizione o ai requisiti che sono stati dati. Eh, però, al di là di questo, ognuno ha un suo ragionamento che esplica, diciamo così, nella fase di progettazione. È insito nel termine progettare, costruire qualcosa che non c'era e nel costruirlo ci metti del tuo, non stai semplicemente trasformando una cosa che c'era con delle regole predefinite. Ok, qui questa frase sulle tesine la sorvolerei un attimo perché avevamo pensato un po' di dare, per chi volesse approfondire, la possibilità di fare un lavoro più completo. Quindi di fatto prendere un sistema informativo e modellarlo questa volta da tutti i punti di vista e non solamente quei pochi che sono fatti all'esame. Se qualcuno fosse interessato lo possiamo valutare, ma non mi sembra che accresca particolarmente l'esperienza eh, rispetto diciamo, al percorso normale d'esame. Ah, una cosa che tanto poi me la chiederete, il peso in termini di punti Normalmente per la parte di progettazione, rispetto alla parte di teoria, siamo sul 27 più 6. Mm? Abbiamo 6 punti a domande di teoria e 27 per la parte di... perché tanto nessuno lo fa tutto giusto, quindi dobbiamo partire un pochino più in alto. Eh, però vuol dire che, come vi dicevo, il 90% del corso è sulla parte di progettazione. Avete delle domande, altri dubbi, cose che ho dimenticato di dire, esigenze particolari, richieste? No, direi di no. Allora spenderei quindi la mezz'ora che ci rimane a cominciare a introdurre l'argomento.